Buonasera, in questo video parlerò di, eh, del mio ultimo blog post dal titolo, come vedete, QGIS, stampare molte mappe sovrapposte. Cosa significa questo? Un amico di Facebook mi scrive Ciao Salvatore, devo generare 500 mappe? Esiste qualche codice che faccia un ciclo in cui per ogni mappa da 1 a 500 geni 500 immagini la zona è sempre la stessa cioè, io all'inizio non, non l'avevo capito però poi io ho consigliato come vedete qua di utilizzare QGIS e la di QGIS in sostanza qual è il problema il problema che ha questo ragazzo questo mio amico è che ha già 500 tiff geotiff quindi sono delle immagini delle mappe già pronte ok solamente che le deve stampare ok quindi non sa come fare, quindi mi chiede un ciclo, un ciclo for per, per, far, per stamparle. Allora, come ripeto, gli suggerisco, gli suggerisco di utilizzare QGIS. Questo è un esempio che ho creato io, come vedete qua eh, sono, delle, delle, sono dei raster, sono dei geotiff, che rappresentano, come vedete, sempre la stessa area. Eh. Okay? nel caso del, del mio amico aveva 500 TIF sempre della stessa area identica area, esten, identica zona, identico extent, identico tutto solamente che cambiavano, eh, rappresentavano 500, 500 temi diversi della stessa area okay? come in questo caso, 1, 2, 3, 4 come stamparle? Io suggerisco QGIS e quindi l'Atlante e ora vi faccio vedere come si, eh, si realizza, come si può effettuare questa stampa utilizzando QGIS e un atlante. In questo caso è un atlante un po' particolare, nel senso che non ha bisogno di, eh, di geometria, di riferimento. Cosa voglio dire? Voglio dire che negli, eh, per generare un atlante, l'atlante fondamentalmente si può generare in due modi. O, con, o avendo un layer di copertura vettoriale oppure avendo un layer di copertura eh, una semplice tabella quindi siamo in questo secondo caso questa è la semplice tabella questa è una tabella che occorre generare io ho 4 diff quindi è una tabella con 4 righe vedete qua questo è il nome della layer il nome della carta della mappa quindi carta grf 1 grf 2 3 e 4 che okay? quindi lui aveva 500 di queste mappe che si chiamavano così, c'era un nome e poi l'ultima parte rappresentava un numero che variava da 0 o da 1 a 500, ok? Ora per generare questo file qua, questo csv qua è molto semplice da fare, si può fare in mille modi diversi, si può fare da riga di comando, si può fare anche all'interno di QGIS, per esempio utilizzando come suggerisco qua un altro plugin, che si chiama TOC table che è stato creato da giulio fattori questo plugin eh, dopo che noi abbiamo caricato in QGIS i 500 le 500 mappe nella TOC, si caricano le 500 mappe e poi grazie a questo plugin genera un file in csv in questo caso con appunto l'elenco di tutti i layer e qui con i nomi dei layer appunto quello che ci serve a noi ok Ora vi faccio vedere come generare, poi alla fine, qua ci sono tutti i passaggi. Ora talmente ve li faccio vedere direttamente in QGIS. Per poi generare, vedete, questo qua sono dei PDF stampati questa volta. Ok, questo otteniamo un unico PDF con quattro stampe. Questo è un PDF. Poi, naturalmente, questo qua si può portare. Eh, se, cioè, se attacchiamo poi QGIS con una stampante, li stampiamo. Ok, questo è, è quanto. Vediamo come eh, realizzare questo in QGIS allora andiamo in QGIS, ecco qua, ho caricato le quattro mappe vedete? spengo la 1, ce la 2 spengo la 2, ce la 3 sotto spengo la 4, ce la 4, spengo tutto ok? quindi sono quattro mappe tutte sovrapposte come si fa a stamparle queste? Allora, andiamo a creare, ehm, io qua già ho creato l'Atlante, eh, mostra, ecco qua, come ho fatto a crearlo, anzi lo rifaccio, ne faccio uno nuovo, allora facciamone uno nuovo, da qua mostra, duplica, rimuovi, rinomina, poi gli dico crea uno nuovo e lo chiamo Atlas 2 Ed è vuoto, allora qua aggiungo la mappa a tutta pagina in questo caso eccolo qua la sistemo un pochettino, ecco qua è sistemata, e questo qua sono tutte e quattro le mappe sovrapposte vedete qua questo posso chiudere sono queste quattro mappe sovrapposte ecco qua sono tutte sovrapposte queste qua. però se in questo momento gli dicessi stampa io vedrei solo luna ok ora come faccio io a fargli stampare questo layout uno per ogni mappa devo creare per forza un atlante l'atlante vi ripeto si crea eh, attraverso l'uso di quel mh, come ho fatto vedere qua quel csv che è questo qua quindi andiamo a creare questo csv o meglio io già l'ho creato se volete utilizzare il plugin eh, plugin eh, anzi io non ce l'ho installato ma il plugin è quello che vi, vi ho suggerito questo qua si chiama plugin top table ho messo il link che vi porta direttamente qua ok torna indietro quindi creare questo file è abbastanza semplice non ci voglio perdere tempo nel creare questo scusate andiamo qua quindi siccome io già l'ho creato questo qua lo vado a caricare in mappa, anzi è già caricato, vedete qua la tabella ok primo, secondo, terzo e quarto layer bene, ora utilizzo questo nel mio layout di stampa, sono qua vado a creare l'Atlante, genera tabella, come nome pagina metto il layer, ok? ed è fatto in questo caso siccome come ho detto all'inizio non è una, uh, un layer di copertura con vettori di conseguenza qua non posso controllarlo da Atlante ok perché sono tutte su, su se stessi quindi non devo variare nulla ok quindi devo per forza giocare con la tabella e in particolare come si fa a giocare con la tabella io praticamente gli devo dire di visualizzare qua una mappa per volta uno per ogni layer questo si fa attraverso l'uso di questo vedete qua imposta l'elenco imposta l'elenco dei layer da una vista mappa ok ora qua io le, le viste mappe le potrei creare io a uno a uno quindi vado qua ne spengo spengo tre ok, da qua e faccio vista aggiungi vista potrei fare, ok questo qua è, è, è la prima quindi 0 1, ok poi spengo questo, accento questo e ne creo un altro aggiungi 0 2 ok, e così via per le altre ok, potrei fare così poi se torno qua Giusto, poi qua gli, gli dovrei dire segui uno e ce l'ha uno, segui due e ce l'ha due, e qua, qua avrei un elenco con questo occhio, un elenco di 500 nel caso del mio amico di 500, e quindi questo lo dovrei fare a mano però, ed è fastidioso. E allora, cosa, cosa, come si risolve questo problema? Si risolve attraverso questo iconcino che c'è qua. Cioè la sovrascrittura definita dei dati vado qua ci clicco sopra gli dico modifica e io qua dentro gli scrivo vedete qua elenco dei nomi dei layer della mappa separati da caratteri pipe ok ma io neanche questo voglio io qua gli do direttamente gli devo dare qua dentro il nome di questo layer, poi di questo layer, poi di questo qua e poi di questo qua, uno alla volta gliene do, ok? Ma per dargli uno alla volta deve variare la parte finale, quindi una volta è 0,1, poi 0,2, poi 0,3, poi 0,4, questo si fa tramite espressioni, ok? E quindi cosa, cosa faccio? Vado qua, modifica, vado a prendere il nome del layer, eh, Dov'è qua? Uh, layer mappa Questo qua Questo qua, naturalmente, naturalmente, la parte finale Ok? Questo è il nome del layer Potrei fare qua ehm, Sì, così Ora però, questo numero finale Deve variare Nel mio caso da 1 a 4 Nel caso del mio amico da 1 a 500 Però questa parte qua È molto semplice da ricavare io questa qua io la devo fare calcolare a QGIS perché una volta al primo gire è 0,1, al secondo gire è 0,2, al terzo gire è 0,3 e quindi questa qua, questa parte qua, come ho scritto qua nel blog, e, pa, pa, pa, pa, siamo qua, vedi, modifica, gli devo dire il nome della carta doppio pipe cioè unisci a quest'altro cioè praticamente gli sto dicendo vai a prendere il layer o meglio vai a prendere il, ehm, il nome del layer e estrai la parte finale questo significa ok? prima di questo però devo fare un'altra cosa perché ho scritto anche qua il nome il nome eh, della pagina questa qua io in questo caso eh, la faccio comparire come 01 02 03 ma potrei anche lasciarlo l'intero nome ok anzi in questo caso io lo lascio l'intero nome non mi interessa farlo fare comparire qua 01 02 03 ok quindi da qua eravamo qua qua devo fare comparire 01 quindi doppio pipe, che significa unico in catena, e poi qua devo utilizzare regex. Re, replace. Che cosa? Dove si trova il nome? Il nome del, del layer? Si trova su... nella mia tabella. Dove Qua campi... E qua non c'è. Però io so che si trova... Anzi, ve lo faccio vedere per essere... Qua, uh, dove è qua su QGIS se vado ad aprire la tabella attributi vedete qua il layer tabella si trova layer il campo si chiama layer ok? quindi ritorno qua ritorno qua Guarda, vado a richiamare nuovamente dove qua layer il primo e 01 non lo voglio deve essere qui, gis a calcolarlo uniscilo regex replace Allora, input string, la string si trova uh, sul layer, virgola, ora lui vuole, prima regex e poi il come sostituirlo, tutto tra apici, deve per acchiapparlo qual è il ragionamento? Il ragionamento è che lui deve prendere, eh, lo scritta qua, la vado a prendere direttamente da qua, eh. sostituisco il qua ok questo è il ragionamento layer è il nome del campo e poi questo qua significa questo accento circonfesso significa partendo dall'inizio creami due gruppi, quando ci sono le parentesi significa creami due gruppi nella, a partire dalla stringa Quindi part, prendo la stringa che si trova nell'aia in questo campo, dall'inizio della stringa, accendo i significa dall'inizio, creami questi due gruppi, punto più cosa significa? Punto significa un carattere qualsiasi, ma uno più significa più caratteri quindi, quindi questo primo gruppo significa, prendi qualsiasi cosa c'è Prima del trattino basso, naturalmente il trattino basso in questo caso parte dalla fine, quindi qua ce ne sono due, però va a prendere quello più esterno, quello più a destra, che è questo, ok? Quindi tutto ciò che c'è prima è questo, ok? Questa parte qua, tutto questo. Poi il secondo gruppo è sempre punto più quindi qualsiasi cosa c'è dopo l'ultimo trattino basso che è questo ok a me interessa quindi questa è la stringa regex cosa devo sostituire di questo il primo gruppo è eh, queste due lineette 1 il secondo gruppo è due lineette 2 quindi in questo caso da questo raggruppamento regex, voglio secondo, solo il secondo gruppo, cioè il numero che c'è qua ok? e quindi gli dico ok tutto questo è il ragionamento ok? attivo Atante. Eh, aspettatemi e eh, dov'è qua? Sono qua, E sono qua, eh, pa, pa, pa, pa, pa, pa. e, e dov'è qua? Ah, è il nome della pagina, vedete qua, carta, però non lo accetta così, qua vuole per forza il eh, quella stringa. Copia. E che è successo? Perché non va questo blocca? Perché c'era il blocca? Eh già già già, sembra gli imprevisti. Vedi che qua lo scrivo. Ah ma qua due volte glielo sto facendo scrivere. Attenzione, please. Attenzione, please. Ok. Era colpa mia. Mm, colpa mia. Questo qua possiamo ritornare a quello di prima. Ok. Ecco qua. Avevo scritto due volte. Qua nella proprietà, siccome ho fatto copia e incolla, se vi ricordate, questo qua non lo acchiappava bene. Ed ecco qua, come vedete. Quando gli dico vai, vai a stampare, esporto eh, in PDF, per esempio, desktop, atlas 2, ok, salva, aspettate fatemi diminuire però non voglio 300 ma non voglio 72 e... va bene questo non mi interessa da qua a ah, 2 salva ok L ho già fatto vado a prendere questo qua che è questo qua ed ecco qua la prima la seconda la terza e la quarta semplice no? molto semplice beh che dirvi e se il video vi è piaciuto oh, mettete un pollice in su se il canale vi è utile iscrivetevi questo è anche un modo per ricambiare perché non so se l'avete notato oh, durante i miei video trovate la pubblicità quindi questo significa che io sto monetizzando quindi eh, tutti i miei video almeno che eh, negli ultimi anni sono tutti monetizzati quindi più seguite eh, è meglio è per me meglio nel senso che mi rientra qualcosa va bene ciao e alla prossima